Sono Mirella Freni, sono modenese. Noi a Modena abbiamo delle cose meravigliose. Adoro la mia città, adoro i miei modenesi e sono sicura che i nostri modenesi hanno un cuore grande e si muoveranno. cercate di fare anche voi, so che è un momento difficile, ma anche una piccola cosa può piano piano aiutare tutti quanti, lo farete? Sì, sono sicura, grazie!